At Montreal, Nadal Valanda su Coric. Fuori Raonic e Come accaduto per Roger Federer meno senza storia il suo match con il canadese Peter Polanski meno la prima di Rafa Nadal al Master 1000 di Montreal è una pura formalità. In sessione serale, il mancino di Manacor annienta infatti il croato Bonacoric, a cui concede la miseria di soli tre games, e si qualifica per gli ottavi di finale in programma oggi, in cui affronterà il giovane idolo di casa Denisha Povalov, vincitore sullargentino Awan Juan Martin del Potro. Ma il match più entusiasmante di quelli del secondo turno ha visto opposto Gael Monfils e Keynes Shikori, testa di serie numero 5 del Sedding. A spuntarla, con lo score di 7-6-6 al terzo, il giocatore francese, che ora incrocerà la racchetta con il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, sbarazzatosi in 2-7 dell'americano Ryan Harrison. Resiste alle catombe di test di serie il numero 4 del tabellone canadese, Alexander Berev, reduce dal successo di Washington, costretto però agli straordinari da Richard Gasquet. Anche in questo caso è decisivo il tee break del terzo set, vinto dal giovane tedesco, per 7 punti a 3. Prossimo avversario di Sasha, laustraliano Nick Kyrgios che schianta l'Azzurro Paolo Lorenzi, con un 6-2-6-3 che non ammette discussioni. Fuori invece Milos Raonic, che conferma di star vivendo un momento difficile, KO contro il non irresistibile transalpino Adrian Mannarino, doppio 6-4, mentre il bulgaro Grigor Dimitrov si salva contro l'altro Derev, Misha, piegato in tre set combattuti. Tutti eliminati anche il francese jovi Fried Zonga, battuto da un caldissimo Sam Querrey, il belga David Goffin, regolato dal sudcoreani Eon Shun, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sconfitto dal sudafricano Kevin Anderson. Avanzano invece a sorpresa il veterano David Ferrer, che si sbarazza dello statunitense Jack Sock, numero 15, e l'olandese Robin Aase sfrutta uno spicchio aperto di tabellone per approdare tra i migliori 16 di Montreal, dopo aver superato il lucky loser americano Ernesto Escobedo. I risultati degli incontri del mercoledì di tennis a Montreal. Nadal 1. Coric 6162. Shapovalov, WC, Del Potro 63764. Goffin 9. Ieonshung 5736. Mannarino, Raoni, 6, 6464. Verev, 4, Gasquet 6346763. Lorenzi, Kyrgios, 16, 2636. Carremo Busta, 11, Anderson 36676. Querrey. Zonga, 8, 613664. Dimitrov, 7, Mverev 633663. Aase, Escobedo, LL, 6461. Nishikori, 5, Monfils 764-57676. Harrison, Bautista Agut, 12, 5726. Sock, 15. Ferrer 6776316, Polanski, WC, Federer, 2-2616.